Tornati di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus, in questo approfondimento cercheremo di fare luce su una questione di estrema attualità, ovvero il futuro della Chiesa e del Cristianesimo all'indomani della morte di eh, Papa Ratzinger che ha aperto eh, insomma, una stagione di grandi polemiche, soprattutto a cui rifletteremo sulle fratture che ci sono all'interno del eh, Vaticano e eh, sulla eventualità anche di una evaporazione di un tramonto, addirittura dell'era del cristianesimo lo faremo insieme all'ospite che ci ha raggiunto in collegamento ovvero il giornalista di famiglia cristiana Antonio Sanfrancesco che saluto e a cui do il benvenuto ciao Antonio, grazie per essere qui con noi ciao Valentina, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori Ecco Antonio, io partirei proprio appunto da questa frattura che si è aperta all'interno del Vaticano anche in maniera un po' inaspettata proprio dopo eh, la morte eh, di Papa Ratzinger, una frattura che vede da un lato diciamo ecco la parte più conservatrice che appunto Benedetto eh, XVI ben rappresentava e dall'altra invece la parte più liberale, più progressista incarnata eh, da Bergoglio. Ti chiedo innanzitutto se c'è effettivamente un pericolo di scisma all'interno della Chiesa di Roma e se sì con quali effetti. Quanto al rischio di scisma, ci sono due situazioni che eh, in questo momento sono molto eh, scottanti per la Chiesa Cattolica. Una in Germania, dove l'episcopato tedesco eh, è un episcopato profondamente progressista, per cui ha chiesto eh, una serie di eh, cambiamenti della dottrina, della morale. La benedizione, per esempio, delle coppie gay, eh, l'accesso, iniziare a prevedere l'accesso delle donne al sacerdozio. Quindi c'è il rischio di uno scisma, diciamo, in senso progressista. E speculare alla situazione tedesca c'è quella eh, degli Stati Uniti, dove invece, eh, diciamo, andiamo un po' sulle etichette, il fronte conservatore è molto forte e sicuramente non vede tanto di buon occhio eh, Papa Francesco per cui anche diciamo eh, nelle settimane scorse è stato eletto come Presidente della Conferenza Episcopale tedesca un vescovo eh, eh, diciamo che viene etichettato, insomma è più conservatore su, su alcuni temi su alcuni eh, valori eh, rispetto diciamo all'attuale linea del pontificato. Sono tensioni che eh, è difficile eh, dire oggi se sfoceranno in uno scisma. Eh, io credo di no, perché eh, ci sarà in qualche modo una sorta di, com di, di composizione di queste, di queste tensioni. Certamente siamo di fronte a, ad, un, ad uno scenario inedito. Eh, perché eh, Ratzinger non c'è più. Eh, per il fronte conservatore Benedetto, eh, dal fronte conservatore Papa Benedetto in questi anni è stato anche strumentalizzato come anti Bergoglio, anti Francesco, ma Benedetto non ha mai prestato il fianco molto intelligentemente a queste eh, campagne, eh, a queste strumentalizzazioni, anzi ha sempre ribadito grande obbedienza e grande anche collaborazione con Papa Francesco eh, Bisogna capire adesso che cosa, che cosa succede, è innegabile eh, che ovviamente eh, i due papi sono papi differenti eh, per temperamento, eh, per, per carattere, per visione, anche per storia personale, certo. eh, il, e... pontificato, il pontificato. Prego. Sì, ecco, no, ti, ti interrompo Antonio perché tu insomma, hai messo sul piatto una questione eh, fondamentale insomma, con la, con la compresenza dei eh, due papi, di queste due figure profondamente eh, differenti per appunto, diverse questioni, c'era una sorta di equilibrio all'interno del Vaticano equilibrio che invece con la morte eh, di Papa Ratzinger si è eh, spezzato e è emersa insomma, eh, questa, questo, questo interrogativo, questo punto di domanda invece sulle posizioni progressiste di Bergoglio addirittura ecco, è stato paragonato il suo eh, papato ad una sorta di eh, perestroica eh, che eh, diciamo con l'intento dell'innovazione ha portato però poi all'evaporazione eh, della natura stessa poi ecco della, eh, della chiesa ehm, c'è questo pericolo secondo te al di là appunto eh, della chiesa ma eh, più in generale dell'evaporazione del cristianesimo, del tramonto del cristianesimo così come Spengler parlava di tramonto dell'occasione eh, soprattutto ecco, in un periodo eh, sempre più, più complesso per cui il cristianesimo deve confrontarsi ecco, con altri valori che stanno emergendo? Allora io credo di no, non c'è nessun rischio di evaporazione mm. del cristianesimo perché mh, se noi appunto il cattolicesimo ovviamente è una parte eh, importante ovviamente del cristianesimo. Ma il cattolicesimo è in grande sofferenza, in grande crisi, se così possiamo dire, eh, nel vecchio mondo, nell'Europa, eh, ma eh, in America Latina, eh, nel, in Asia, eh, in Africa, eh, i cattolici aumentano, quindi non c'è una crisi. Eh, quando parliamo di crisi del, del cristianesimo, del cattolicesimo, bisogna anche andare a vedere le varie aree geografiche, ci sono situazioni completamente differenti. Papa Francesco, secondo me, con grande rigore, con grande intelligenza, eh, ha nominato tantissimi eh, cardinali, eh, che poi entreranno appunto in un eventuale conclave, quindi con diritto di voto, quindi anche di essere eletti, eh, di chiese eh, diciamo, più periferiche. Eh, apparentemente periferiche per noi diciamo che abbiamo una visione molto eurocentrica eh, proprio per dare eh, voce, eh, spazio eh, a eh, zone e paesi dove il, il cattolicesimo non è affatto in crisi anzi continua, continua a crescere e continua a eh, paradossalmente a dare anche missionari in, in Europa mentre l'Europa ha sempre esportato diciamo, tra virgolette Missionari eh, nei paesi eh, del primo mondo, chiamiamolo così, o diciamo nei paesi dell'America Latina o dell'Asia. Eh, sicuramente eh, il cattolicesimo deve, eh, poi, eh, soprattutto nell'area dell'America Latina, eh, guardarsi: diciamo, tra virgolette, eh, da, da, da, dalla concorrenza del, delle altre confessioni cristiane, eh, gli evangelici, insomma, mh, mh, per cui c'è anche un, un, una sorta come dire, di marketing della religione che viene messo in campo anche da queste confessioni. Ma parlare ovviamente di evaporazione non, non sono d'accordo perché non è un dato che corrisponde, che corrisponde alla realtà. Eh, quanto invece alle eh, riforme di Papa Francesco, non dimentichiamo che eh, il Papa è stato eletto con questo preciso mandato, eh, riformare la curia, e lo ha fatto, perché la, eh, la, la curia romana, eh, i, i vari dicastelli, perché la, la riforma eh, è entrata in vigore mh, a giugno scorso eh, e quindi st si sta avviando, ovviamente come tutte le eh, riforme, riforme diciamo, organiche di ampio respiro eh, necessita ovviamente di tempo per essere implementata, per funzionare, per andare avanti. È stato eletto Papa Francesco anche per dare voce e eh, ampio spazio eh, diciamo così, alle periferie e lo ha fatto, per esempio, come dicevo prima, nella nomina dei, dei cardinali, ma anche nei viaggi, nei viaggi apostolici. Eh, quindi io non vedo, sinceramente, anche rispetto ai predecessori, delle mh, grosse linee di rottura. Il Papa è andato avanti su una linea che i cardinali gli avevano chiesto durante le... Eh, le congregazioni generali che precedono, che precedettero l'ultimo conclave del, del 2013, il resto ovviamente poi è sempre chiacchiericcio anche. Eh, rancori personali, uh -huh. eh, giochi di potere, che, sì, come che, tutte le realtà chiacchiericcio non sono, che, sono, che tra l'altro mancano neanche nella chiesa esatto, sì, eh, è proprio un termine che lo stesso eh, Bergoglio ha utilizzato anche nell'ultimo Angelus, questo chiacchiericcio pericoloso e queste eh, divisioni che fanno male proprio al, al Vaticano, ecco tu hai detto che in realtà non c'è un pericolo di evaporazione del, del cristianesimo se eh, ci eh, ehm, diciamo portiamo Ecco a, a vedere quanto sta crescendo nelle diverse aree geografiche ma se invece torniamo ad una visione eh, più eurocentrica eh, notiamo come in realtà ecco, il cristianesimo fa sempre meno presa eh, sui giovani. Eh, la chiesa è un'entità che viene considerata come un qualcosa di sempre eh, più distante e, e di antiquato rispetto appunto alle giovani generazioni con invece altri valori quelle eh, della società ecco, eh, tecnica scientifica economica che prendono sempre di più il sopravvento quindi ti chiedo ecco i valori della cristianità sono un po' demodè sono diventati demodè oppure è un problema di comunicazione di quei valori allora non sono diventati demodè perché io vedo che anche allora il cristianesimo in Europa è minoranza è una questione di minoranza, dobbiamo abbandonare il vecchio schema, il vecchio paradigma in cui eh, ci si contava, eravamo tanti, c'erano tante chiese, tanti, tanti preti, tanti religiosi, tanti fedeli che andavano a messa. In Europa, l'Europa che è dove è nato il cristianesimo, eh, dove ha regalato un patrimonio immenso di arte, di cultura, di bellezza, è minoritaria di fatto. C'è modo e modo però di essere minoranza. Eh, io credo che per rivitalizzare bisogna essere una minoranza creativa, questo, questo è molto importante a mio avviso. Non eh, I valori non sono diventati demodè, perché il, la salvezza, che non è qualcosa diciamo... Eh, Adesso non, non voglio avventurarmi in questioni teologiche, ma non è qualcosa che è separato, cioè è, è, è, è, è, è l'unitarietà della persona, del senso della vita, quindi il corpo, l'anima, lo spirito, la psiche, eccetera. La salvezza è sempre, il messaggio della salvezza è sempre eh, quello, e eh, diciamo c'è sempre un'attrazione eh, che viene esercitata, per esempio, dal Vangelo, da Gesù, quindi dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla sua parola. Eh, sicuramente mh, ripeto no, non ci sono le masse non eh, però io credo che ci sia anche eh, da quello che io vedo eh, un'adesione più consapevole mh, più consapevole eh, per cui mh, da, da questo punto di vista io non credo che, eh, che ci siano mh, mh, diciamo catastrofi all'orizzonte all l'aspetto invece è molto interessante nell'altra domanda è quello della comunicazione sì, la Chiesa eh, il linguaggio con cui la Chiesa comunica è un linguaggio eh, troppo antiquato eh, a mio avviso su alcune questioni insomma, fatica eh, fatica abbastanza ehm... e quindi eh, c'è questa diciamo, tentazione di rinchiudersi appunto, o nel dire si sì, è sempre fatto così continuiamo a fare così Oggi purtroppo non si può dire continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto perché il mondo è completamente cambiato. Lo strapotere della tecnica, il consumismo mh, capitalista, mh, le nuove sfide della bioetica, della morale. Per cui occorre eh, anche qui, non tanto un aggiornamento sui valori che eh, so, sono quelli e rimangono quelli, ma eh, un aggiornamento della comunicazione sui valori chiamiamoli così, diciamo genericamente valori, cioè quello che in qualche modo è la dottrina eh, cattolica, eh, altre chiese, per esempio le chiese protestanti in Europa, eh, le altre confessioni cristiane, hanno fatto delle ampie aperture, per esempio sulla, sulla bioetica, sulla sessuale, eh, sulla morale sessuale, eh, hanno fatto delle ampie aperture. Ma mh, alla fine se andiamo a vedere eh, le analisi, cioè i dati non hanno guadagnato fedeli, poi pian piano dopo tanti anni eh, i fedeli sono andati via mm -hmm. e questo secondo me è un atteggiamento, mh, è, un, è, un, è una questione molto importante e forse adesso è anche proprio banalmente una questione tra, banalmente insomma tra virgolette di marketing, mi spiego cosa voglio dire. Eh, se eh, diciamo una religione offre eh, al mondo, alle persone quello che il già il mondo offre la dico così in maniera diciamo eh, semplicistica uno perché dovrebbe credere o aderire ad una religione continua a fare quello che ha sempre fatto cioè il mondo appunto eh, mentre mh, eh, dal, dalla, dalla religione dall'istituzione come la chiesa come appunto le chiese le religioni eh, il fedele vuole qualcosa in più anche mm -hmm. qualcosa che sia in contatto con il mondo io certo, un messaggio chiaro, un messaggio eh, diverso, ecco, anche di, di rottura rispetto a quello che, che il mondo offre. Ecco, Antonio abbiamo parlato naturalmente della presa appunto, del cristianesimo eh, sulle masse, sulla popolazione, sui fedeli. Dobbiamo parlare invece adesso della presa dal punto di vista politico, perché ovviamente il cristianesimo si trova ad agire in un contesto molto difficile eh, che contempla ecco, delle sfide epocali eh, dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario, naturalmente facciamo i conti anche con la guerra, eh, gli scenari internazionali e poi anche eh, le pandemie, quindi davvero tante sfide importanti. Ecco, di fronte a queste sfide globali, secondo te l'influenza della Chiesa e del cristianesimo è ancora grande, ancora elevata oppure eh, la Chiesa ecco, in queste grandi questioni globali sta perdendo un po' del suo appeal e del suo potere decisionale, del suo potere di intervenire e di dire la propria? Allora, Tu hai evocato questioni diciamo, molto complesse e diverse fra di loro, la pandemia, la questione della globalizzazione che peraltro adesso è ritirata, la guerra. Partirei da quest'ultimo aspetto. La guerra in Ucraina ha eh, dimostrato chiaramente la leadership morale di, della Chiesa Cattolica e del Papa. Eh, perché il Papa si è, con, eh, si è schierato con grandissima chiarezza e con nettezza fin da subito eh, per il popolo aggredito, che era appunto l'Ucraina, e eh, in qualche modo ha respinto eh, la lettura religiosa che è stata data, eh, per esempio, dal patriarcato di Mosca. E eh, quindi dal punto di vista diciamo di una leadership morale e anche di un'indipendenza da parte del potere politico, sicuramente eh, la Chiesa Cattolica con Papa Francesco ha, eh, è un punto di riferimento mondiale importantissimo in questo momento, se pensiamo appunto a, al patriarca di Mosca che invece ha offerto la sua copertura religiosa ad una guerra che è una guerra palesemente ingiusta perché siamo di fronte a, a un paese aggredito, a un paese eh, eh, so, libero, aggredito è un paese aggressore. Quindi da questo punto di vista io credo eh, che la leadership e l'influenza eh, della, della, della Chiesa Cattolica sia ancora forte in questo, in questo ambito. Sul fatto che poi questa influenza si traduca inefficacia, in concretezza, eh, questo ovviamente non dipende eh, dalla, dalla, dalla Chiesa o dal Papa. Eh, per quanto riguarda la guerra, mh, ha offerto eh, più di una volta, eh, anche diciamo, per le vie diplomatiche, che non sono ovviamente eh, vie mediatiche, eh, la, la disponibilità a fare eh, da mediatore il Vaticano in un eventuale negoziato, ma finora diciamo, eh, passi avanti su, da questo punto di vista. Non sono, non sono stati fatti eh, per eh, la, la mancanza di volontà da parte dei, dei, dei, dei due contendenti soprattutto diciamo, eh, del presidente eh, russo putin ecco quindi da questo punto di vista l'influenza eh, io credo che ci sia anche sulla pandemia diciamo eh, le chiese e le religioni hanno avuto degli atteggiamenti completamente differenti perché per esempio nel mondo ortodosso, nel mondo diciamo, russo, la pandemia è stata vista come una, una, una sorta di provocazione eh, occidentale a eh, coartare le libertà dei singoli, delle comunità e quindi anche diciamo, del, del, de, de, delle religioni. Diversamente è andata mh, con le comunità cattoliche che hanno in qualche modo... Eh, eh, obbedito, quando c'era da obbedire a, a, a, al, al, ai governi per eh, cercare di eh, debellare o comunque diciamo eh, attutire l'impatto della pandemia e quindi cercare in qualche modo di, di, di ripartire. Sono mh, strategie e, o meglio, diciamo, sono eh, pensieri e azioni com completamente, completamente differenti. Certo. Poi c'è la questione Prego. No, no, no, sì, sì, eh, stavo appunto eh, commentando naturalmente, ecco, quindi dici in maniera differente, ma comunque l'influenza ecco delle, della religione soprattutto di una figura ecco come il Pontefice, come il Papa, eh, secondo te ha ancora peso ecco a livello internazionale, poi ovviamente l'efficacia dal punto di vista eh, politico non dipende certamente da lui, ma da tutto un sistema eh, diplomatico che deve ecco trovare una quadra, speriamo naturalmente che in questo 2023 la parola pace domini proprio a livello internazionale anche se molti dicono gli analisti che lo scenario più probabile sia quello di un ampliamento eh, del conflitto e dal punto di vista geografico e purtroppo anche dal punto di vista dell'intensità dello scontro stesso naturalmente eh, lo vedremo con il passare eh, delle settimane. Dobbiamo proiettarci a questo punto al futuro Antonio abbiamo visto insomma ecco questo periodo eh, straordinario nella storia della la Chiesa probabilmente irripetibile con i due papi, due figure, lo hai sottolineato anche tu, profondamente differenti e per provenienza geografica, per impianto teologico, per capacità comunicative, come lo sono stati Ratzinger e Bergoglio, ti chiedo a questo punto il prossimo pontefice, secondo te, quali caratteristiche dovrà avere? Ma è una domanda a cui no, non so assolutamente risponderti perché... Eh... Sono tante, sono tante le variabili in, eh, mm. in gioco e eh, ovviamente gli analisti diciamo c'è il rischio di una polarizzazione anche in conclave appunto tra eh, due fazioni per cui eh, potrebbe potrebbe uscire una figura in continuità con papa francesco con le riforme già avviate o magari una figura che avrà il freno a mano diciamo tirato per cui eh, tante riforme non dico che, andranno, che, che saranno abolite ma magari andranno molto, molto molto frenate o un terzo profilo di un ehm, un papa in qualche modo che armonizzi diciamo eh, le, le, le diverse visioni le diverse prospettive che emergeranno e, e quindi vada avanti come eh, cercando anche di portare a frutto le tante riforme eh, che il Papa, eh, Papa Francesco, anche Ratzinger, il Presidente pontificato, e poi Papa Francesco in questo, ha uh, avviato. Quindi è abbastanza difficile, ci sarà anche un conclave che è prof stato profondamente eh, rinnovato in questi anni con nomine eh, anche di eh, cardinali che non, erano, appunto, non avevano una serie cardinalizia, quindi di, di paesi anche abbastanza... Eh, eh, eh, remoti, penso per esempio alla Mongolia, eh, penso a eh, diciamo dove il cattolicesimo è minoranza, ma è una minoranza, eh, anche diciamo, molto partecipe, molto affiatata, molto eh, organizzata. Eh, però mh, mi sembra che tutti questi ragionamenti siano ragionamenti, mh, se mi permetti, un po' prematuri, mm -hmm. perché insomma. Eh, il Papa eh, eh, sta governando, va avanti, sicuramente in una fase, come dicevo prima, inedita, perché non c'è più un Papa emerito, eh, che, mh, la, la cui diciamo, compresenza, la cui eh, coabitazione in questi anni è stato anche un punto di equilibrio fondamentale, importante e non era affatto scontato, perché è la prima volta diciamo nella storia moderna che c'è un Papa Emerito che peraltro vive a pochi passi in Vaticano dal Papa Regnante quindi non era affatto scontato che questa coabitazione andasse bene mh, e quindi ci fosse eh, comunque al di là delle schermaglie eh, tra eh, gli entourage ci fosse comunque diciamo serenità eh, e, mh, e capacità di andare avanti eh, bisognerà capire, appunto lo, lo ha detto lo stesso Papa Francesco, che eh, quella del Papa Merito è una porta che Hazing era aperto. Uh -huh. Verrà eh, riproposta se... secondo te, Antonio, quella porta mm. epocale, storica? quello dipende molto diciamo dai papi uh -huh. da, dal temperamento, dal carattere dei papi che è, è diverso l'uno dall'altro sicuramente Papa Francesco dovrà a mio avviso eh, ma credo che stiano già lavorando i giuristi, i teologi su questo in qualche modo eh, dare un inquadramento anche giuridico alla figura del Papa Emerito perché in questi anni ci sono state anche strumentalizzazioni su questo una parte di fedeli che diceva no, eh, ma il Papa eh, comunque diciamo, era benedetto, eh, quindi ripeto, strumentalizzazione, perché poi di fatto eh, il Papa Emerito era Emerito e il Papa Regnante è Francesco. Quindi io credo che bisognerà eh, assolutamente sistematizzare anche dal punto di vista eh, canonico, giuridico, questo aspetto della figura del, del Papa Emerito, ma mh, anche qui io non vedo dei grossi eh, scandali perché tutti eh, forse non, non, non si sa abbastanza ma nel eh, cattolicesimo per una riforma voluta da Paolo VI ai al compimento dei 75 anni i sacerdoti, i vescovi e i cardinali sono tenuti con, da diritto canonico a dare le dimissioni al Papa che poi il Papa può decidere di prorogare nell'impegno per altri anni oppure insomma però al compimento dei 75 anni quindi esiste già una sorta di eh, pensionamento, sì, tra virgolette pensionamento, proprio perché l'età, eh, fa fare fronte agli impegni eh, di un vescovo, di un cardinale è comunque gravoso, che ha delle grosse diocesi, figuriamoci di un Papa, quindi eh, da questo punto di vista Benedetto secondo me è stato eh, con l'etichetta di conservatore, è stato un grande riformatore. Charissimo. Beh sai cosa? Forse questo, abbiamo... certo. No, no, certo, è stato un grande riformatore rispetto, tra l'altro, al suo predecessore, a, a Papa Voitila, che invece proprio fino all'ultimo eh, è rimasto, insomma, eh, a, a difendere il, il suo mandato, mostrando anche i segni del dolore, della sofferenza, anche della malattia che lo ha segnato eh, negli ultimi giorni. però come hai sottolineato, in realtà beh, il Papa insomma sì, è vero, eh, che deve essere fedele, altre mandato eh, che, che è di derivazione divina insomma fino all'ultimo giorno però è vero eh, parliamo di cose terrene che ha anche un compito politico eh, non indifferente e che quindi insomma deve eh, avere insomma tutte le sue energie fisiche e psichiche per poterlo ehm, espletare questo compito in maniera degna fino alla, alla conclusione ecco Antonio anche noi siamo giunti alle conclusioni infatti ti faccio l'ultima domanda so che eh, insomma è veramente una domanda domanda impegnativa, nel senso che qual è secondo te la sfida più grande, più importante che la Chiesa eh, deve cercare di superare e vincere in questo momento? Ti chiedo, può essere magari quella ecco, di riaccendere la speranza nel futuro, il futuro che è il tempo della fede? Allora, dal punto di vista, punto di vista eh, spirituale, eh, la sfida è quella, cercare di eh, comunicare agli uomini e far comprendere agli uomini che esiste una speranza, al di là eh, diciamo, eh, del, di, di, dei problemi della del, de, de, de, de, de vita terrena. Io dico sempre che il cristiano è un eh, ottimista apocalittico, cioè sa che tutto finirà bene, ma non qui. Quindi da questo punto di vista la Chiesa deve in qualche modo eh, cercare di eh, rinverdire diciamo, questo, questo, questo atteggiamento. Dal punto di vista geopolitico aggiungo anche la sfida della Chiesa, della Chiesa cattolica e di Papa Francesco in questo momento è sicuramente la Cina, perché eh, quello è un, un aspetto molto importante che hanno avuto tutti i Papi, non solo eh, Francesco, ma anche Ratzinger e anche ehm, e Giovanni Paolo II e sicuramente eh, anche lì la Chiesa eh, cresce, il Cattolicesimo cresce, ma in una situazione di eh, libertà che sono quartate, c'è cioè un accordo provvisorio adesso mm -hmm. tra la Cina e la Santa Sede, che è solo provvisorio, che è stato rinnovato per altri due anni eh, nei mesi scorsi per la nomina dei, dei vescovi e quindi diciamo questo è un aspetto geopolitico e il Papa non ha nascosto il suo sogno di riuscire ad andare in Cina dove oggi attualmente non ci sono neanche relazioni diplomatiche tra eh, la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Quindi mh, ci sono appunto questo aspetto spirituale e l'aspetto mm. uh, geopolitico sono i due grandi, secondo me, obiettivi in cima all'agenda diciamo, della Chiesa e, e, e del Papa. Eh, due obiettivi da 90 perché eh, davvero insomma sono sfide eh, complicatissime, beh innanzitutto ecco quella sul futuro, eh, come fare poi a eh, instillare ecco, questa fiducia, questa speranza eh, nel futuro in un contesto invece che ci dice tutt'altro, ci parla di estrema incertezza, ci parla di eh, valori che, che crollano, che vengono messi in discussione, insomma un compito che non è affatto semplice e che chiede anche eh, come dicevi tu Antonio delle grandi doti eh, comunicative e eh, insomma saperle rinverdire insomma è una delle sfide che anche il, il Vaticano e la Chiesa dovrà affrontare. Io ti ringrazio tantissimo per questo approfondimento, per la tua analisi, per la tua disponibilità, ti aspettiamo ovviamente di nuovo in onda magari qui in studio perché eh, dovremo parlarne ancora tanto ecco della evoluzione del cristianesimo e della Chiesa non è certo un argomento che eh, si esaurisce solamente in questo focus quindi grazie davvero ancora Antonio San Francesco, giornalista di Famiglia Cristiana. Grazie a te Valentina grazie agli ascoltatori che ci hanno ascoltato e volentieri accetto l'invito a parlarne ancora perché insomma i temi sono tanti. Eh sì. e... Tutti e di grande spessore, importanti. assolutamente. Bene, grazie, ringraziamo ancora, ancora grazie Antonio San Francesco, eh, finisce qui il nostro Instant Focus, adesso breve pausa pubblicitaria e poi naturalmente torniamo ancora in diretta qui sulle fonti.